Bene ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono Daniele e oggi voglio condividere con te 4 oggetti da vendere subito per fare profitto in dropshipping su ebay. Inoltre, se non mi conosci, sono Daniele sono l'unico che ti parla di dropshipping su ebay in Italia e in generale su come fare soldi online, per davvero. Quindi resta con me. Bene ragazzi, eccoci qua, eh, come sapete io faccio una volta al mese un video dove do quattro prodotti così gratis a voi da poter vendere che sono comprovati con ricerca del mercato fatta da me stesso nei, negli anni, quindi sono prodotti che ho già venduto, che vendo e che vendono più o meno sempre stagionalmente, quindi i prodotti che vedete in questo video sono fatti per vendere ora, sul momento nel prossimo mese, nei prossimi due mesi. Quindi se, se utilizzerete questi prodotti nel vostro negozio di bank dropshipping o su Amazon o su Shopify, se preferite Shopify, è quasi sicuro che riuscirete a venderli. Come trovo questi prodotti? Ragazzi, questi prodotti vengono trovati con la ricerca del mercato, eh, che non sono, che la ricerca del mercato non è quella dove utilizzi software per trovare. Sì, i software possono, possono servire, però quello che io dico sempre, e voglio che vi rimane in testa, è che la ricerca del mercato è fatta nel... Cioè, cosa significa cercare di cercare nel mercato? Significa trovare prodotti che le persone vogliono comprare in questo esatto momento storico, o in questa stagione, perché hanno una necessità, o perché c'è una tendenza. Ricerca del mercato significa questo. Come si fa? Qual è la migliore ricerca del mercato? La migliore ricerca del mercato si fa con la testa, ragazzi, pensando al periodo e a cosa può servire alle persone. Perché se il programma, voi utilizzate qualche programma di ricerca prodotto, vi dà che c'è un prodotto hot, in inglese si dice caldo, perché ha venduto 50.000 unità l'anno scorso, ma poi le ha vendute tutte da ottobre a dicembre perché erano dei guanti da neve, e ora siamo a marzo. È ovvio che non, non servirà quel prodotto, che okay? è ovvio che non è una ricerca del mercato. Quindi, bisogna innanzitutto pensare, bisogna riflettere e perché no? Bisogna anche informarsi con chi si è accanto, eh, tra amici, persone, sulle loro necessità. Questi prodotti che io vi dico sono comprovati dalle vendite dei, dei miei negozi, eBay, negli anni chi non lo sapesse mi occupo di ebay automatico dropshipping su ebay in maniera automatizzata potete trovare tanti video sul canale se vi interessa la questione o potete andare su dropshipping km zero, dove ne parlo, dove spiego tutto nel dettaglio ma non perdiamo più tempo, quali sono questi prodotti? allora ragazzi il primo prodotto guardo allora, gli appunti perché se non lo sapete faccio questi video io così, di getto non me disegno, penso e faccio dato diffidate da quelli che, che mettono troppi tagli, che non fanno i video di getto, perché se uno sa cosa dire non c'è bisogno che fa tagli, non c'è bisogno che si costruisce una scaletta troppo dettagliata. Detto questo ragazzi, primo, i, primi, i primi oggetti, che poi non è un oggetto, è un set di oggetti, si tratta degli accessori da esterno, dal giardino. Ora facciamo anche qualche esempio per capire, ovviamente sta arrivando la primavera, l'estate è un po' lontana, ma arriva la primavera e quindi gli accessori da esterno, le persone cominciano a pulire i giardini, cominciano a pulire le terrazze e quindi hanno bisogno di un po' tutti i prodotti da esterno, per esempio tutte le accessorie per, per le piante, per gli alberi, vendono un sacco in questo periodo, vend venderanno per i prossimi mesi, set da tavolo, da divano, tra l'altro prodotti high ticket, prodotti che vendono a prezzo alto se vi danno un zap, perché le persone si sistemano il giardino, si sistemano la terrazza sedia sdraio un po' tutto quello di qua, ombrelloni, vendono molto eh, guanti i guanti che si utilizzano in giardino per, per il giardinaggio, quelli vendono tantissimo ovviamente è un prodotto che costa un po' poco però siamo intorno ai 20-25 euro, se riuscite ad avere un ottimo margine e un ottimo canale di vendita Potete fare molto profitto anche su questi prodotti, tranne che poi vendete solo prodotti high ticket come eh, divani, sedia sdraio, io vi assicuro che tutto quello che riguarda gli accessori esterni, che riguarda il giardino, vende, ovviamente non... Riguardando il giardino e gli accessori esterni di questo periodo: non luci di Natale o alberi di Natale, anche se sono da esterno non c'entrò niente con il periodo. Quindi, ovviamente dovete andare a trovare prodotti in arenete al periodo. Il secondo set di prodotti è che poi, essendo correlato al giardino, ma non direttamente. Si, si tratta di accessori per barbecue. ragazzi se voi andate, per esempio, su Amazon e cercate accessori per barbecue, troverete un sacco di valigie set da barbecue. Da eh, da, da cucina no? che però sono utilizzati solo per l'esterno solitamente hanno un prezzo a dettaglio che va dai 30 agli 80 euro e vi assicuro che vendono tantissimo eh, questo è anche un ottimo prodotto se, se vendete Shopify potete utilizzare su Shopify vende molto anche su eBay però se utilizzate prodotti di alta immagine, potete anche combattere su Shopify e avete un bel ritorno Mm, assicuratevi ovviamente di avere un margine adeguato se andate su shopify, se non avete almeno il 60-70% di margine, levateci mano non è, non è un prodotto da shopify su ebay potete giocare con immagine che, come saprete se mi seguite su ebay si può stare a margine anche più basse perché è un processo automatico si va di volume, si va di traffico gratuito quindi è tutta storia ma non è questo il video per approfondire l'argomento un altro prodotto ragazzi sono gli accessori per motociclette ovviamente ora arriva la primavera le persone stanno già spolverando le loro motociclette sono pronte per, eh, per andare in strada con le motociclette con i motorini e tra l'altro ci sono molti accessori ai ticket su, su, diciamo, su, correlati alle motociclette per esempio potete utilizzare oh non mi viene il nome sono delle cuffie fatte per la moto in cui si può comunicare fra due moto diverse cioè vengono venduti a 7 2, quindi io sto guidando la moto, me la metto uno, c'è cioè la mia compagna o qualcun altro che guida la moto si mette l'altro e possiamo comunicare, solitamente questi hanno un prezzo abbastanza elevato dai 250 ai 400 euro e vendono, vendono davvero bene specialmente se vendete in america, in italia vendono ma non molto, però se vendete in america vendono tantissimo gli americani sono più portati a uscire 400-500 euro, scusate, dollari per questo genere di articoli e potete avere un bel margine perché potete trovare dei fornitori alla metà, a metà prezzo e ricavarci un bel profitto perché ovviamente se comprate a 200 vendete a 500 togliendo le spese resta un buon profitto. Altri accessori per la motocicletta possono essere caschi, coperture per moto, catene. Tutto quello che riguarda le moto, ragazzi, venderà davvero molto. Da qui ad aprile più o meno vende tutto. Quindi è una categoria che personalmente mi piace molto. Tra l'altro, poi, quando passa il periodo delle moto, comincia il periodo delle auto a settembre, ma ci arriveremo. È una categoria che mi piace molto, perché chi ha una moto solitamente spende soldi. Non gli interessa perché stiamo parlando di articoli che sono anche un po' a vista, no? Quindi per il tasco le persone spendono di più. Per, per le catene spendono di più perché vogliono che la loro motocicletta sia sicuro diciamo che tutto quello che è correlato alle moto eh, anche alle auto, però le moto particolarmente perché gli appassionati di moto sono più di nicchia rispetto alle auto quindi tutto quello che è correlato alle moto vende davvero bene e vende soprattutto a prezzi molto alti potete immaginare molto bene, è un'ottima categoria passiamo all'ultimo articolo di oggi ragazzi che poi è un set di articoli, tra l'altro credo di averlo già detto per, per lo scorso video, ma siccome è valido ancora e sarà valido ancora per molto, si tratta degli articoli sportivi. Ragazzi, sono passate tutte le feste, si fa per dire, poi c'è Carnevale, c'è Pasqua, vabbè, sono passate diciamo, le feste più importanti dell'anno, le persone già mentalmente sono proiettate nell'estate, e quindi eh, con le palestre chiuse, tra l'altro, si alza la domanda, a breve si cominceranno a vendere tantissimi articoli sportivi pesi, fasce, le fasce soprattutto si vendono un sacco su ebay um, panche, Tra l'altro, le siglette è un ottimo articolo perché sono in pochi che le dropshippano e, e le persone le comprano perché gli piacciono le siglette da tenere a casa e spendono perché una bicicletta costa, va dai 200 ai 600 euro in base al tipo di siglette che volete vendere si vendono più dei, dei tapis ruban perché le ciclette sono più semplici da utilizzare. Quindi, la persona, la persona media, un po' pigra, che dice vabbè, metto davanti a TV e nel frattempo faccio ciclette, la comprerà di più rispetto al tapis ruban. Quindi, è un prodotto che vende tantissimo. La ciclette ve lo consiglio. Io le, le ho vendute, forse ancora le vendo, non mi ricordo se ne ho ancora nei negozi, però le ho vendute vendono davvero bene. E soprattutto fate buon margine. E poi tutto quello che è correlato agli articoli sportivi. Questo, ragazzi, sono i miei quattro articoli per voi oggi. E ovviamente, ragazzi, vi ho dato più che specifici articoli in questo video, vi ho parlato di nicchie. L'ho fatto di proposito perché ci sono così tanti articoli da poter vendere ora, in questo periodo, che sarebbe non, non completo il video se mettessi solo quattro articoli precisi. Che poi non è nemmeno, sarebbe più video che fanno su Shopify, quattro articoli da vendere ora, ragazzi quando fanno questi video vi posso garantire che sono articoli che non vendono, sono articoli che vendevano prima e che non vendono più. Questo è il problema di Shopify, che metti un articolo e dopo due mesi non ti vende più, rispetto a eBay quando puoi creare un vero centro commerciale con migliaia di articoli, voi pensate un po'... Ai grossi, a media world, ok? voi pensate che media world un prodotto gli interessa davvero se un prodotto vende o non vende se vende ora, vende tra un mese no, non si può sopravvivere con un prodotto io non lo so perché c'è questa convinzione che si può sopravvivere con un prodotto bisogna avere ragazzi tanti prodotti diventare un centro commerciale per il lungo termine perché qualsiasi store, qualsiasi negozio utilizzate a monoprodotto vi posso garantire che non dura non c'è nessun prodotto che dura in eterno in qualsiasi categoria, dovete creare poi se volete fare una sola nicchia, non importa, però dovete essere multiprodotto, e multiprodotto non significa uno due prodotti multiprodotto significa centinaia di prodotti questo in qualsiasi piattaforma anche Shopify, Shopify, eBay, Amazon non importa dovete trattare i multiprodotti, immaginate un cliente che viene nel vostro sito okay? o nel vostro negozio, vede che avete questo microfono, mi dice bello, lo, lo compro, sembra affidabile. Vediamo questo brand, questa quest azienda che altro ha da vendere. E non c'è niente. Cioè ragazzi, state lasciando soldi nel pavimento. Una persona viene nel vostro negozio e può comprare un solo prodotto, magari è ispirata di fiducia, gli ispirate fiducia, il vostro posizionamento è stato fatto correttamente, non ha nient'altro da comprare. Come verità i soldi? Come fa a pagarvi di più? Non può, cioè, già, già questo dovrebbe bastare. Poi, poi dobbiamo andare a prendere un'altra parte della medaglia: una persona che viene nel vostro negozio trova un monoprodotto, e ovviamente viene dissuasa da comprare perché dice perché? Sto negozio, sta azienda ha un solo prodotto. Che azienda? Ovviamente non è un'azienda, ovviamente non è un negozio, è qualcuno che gioca su Shopify. Ma capite? cioè, voi. Andreste in un centro commerciale, entrereste in un negozio che ha un solo prodotto, di una sola variante, di un solo colore, di un solo modello? Cioè, cosa avreste? Entrereste, sono sicuro di uscire, anche se, se fosse il prodotto migliore al mondo, uscireste subito. Perché non ispira fiducia, ragazzi. L'online è semplicemente una proiezione virtuale dell'offline, ma non cambia niente. I comportamenti umani sono... Più o meno identici all'offline quindi se volete costruire un negozio se volete costruire un marchio a lungo termine vi dovete comportare come se vi, com vi comportaste offline semplicemente è tutto più come, come si dice più ingrandito online avete molte più probabilità però le dovete saper togliere detto questo ragazzi non dimenticate di iscrivervi di mettere like e di, istrivi, eh, di seguirmi perché molte, molte novità arriveranno in questo canale e molti nuovi video interessanti arriveranno e che sono sicuro vi aiuteranno nel business. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao!